Allora, calma, che non vi ho ancora detto niente, magari poi non funziona. Allora, per prima cosa, noi siamo tornati a Bologna, che per noi è un po' il luogo del delitto, un po' come Prodi per i 101, sono quelle situazioni circolari. Eravamo venuti a chiudere la campagna per le primarie. Eravamo venuti l'anno scorso a discutere della fiducia non solo a quella del governo Renzi, alla fiducia nella politica e siamo tornati qui questa sera, quest'oggi per riprendere un filo che per noi è l'unica cosa che conta, è il perché, è il senso per cui siamo qui, è l'unica cosa che conta, è quel potere di cui parlava Claudio Riccio che non è fine a se stesso, serve se produce qualcosa, se porta qualche cambiamento. E allora non vorrei sembrarvi nostalgico, nostalgico è un aggettivo tipico del gufo, per cui va evitato, però io vorrei dire, ne, ci scherzavo un po' con Walter Tocci che per me è ormai come un, il Matt Magandi, ne parlavo l'altro giorno al telefono e ci dicevamo, però noi le primarie le abbiamo fatte senza fare schifezze, senza fare pasticci, senza pagare nessuno senza cammellare le persone, infatti le abbiamo perse, eh. voglio subito sdrammatizzare, le abbiamo fatte con il voto d'opinione che viene considerato un po' un'eccezione in Italia, no? eh, ma lì c'è il voto d'opinione, perché gli altri tipi di voto cosa sono? No, perché è una domanda che viene e quando dicevamo state attenti, lo diceva Lucrezia Ricchiuti, non è bellissimo durante la discussione sulla legge di stabilità fare cene da 1000 euro con imprenditori a cui si sono dimenticati di chiedere la liberatoria per la privacy. Pensate che errore strategico, perché è chiaro che c'è un'opacità, è chiaro che c'è anche un messaggio che in un paese così forte nelle disuguaglianze qualcuno la potrebbe vivere male. E invece si può fare una campagna elettorale nazionale spendendo poco e soprattutto raccogliendo finanziamenti da 50 euro di media, con i nomi e cognomi, con il bonifico. Allora io dico è così difficile cambiare la politica, è così difficile riconoscere quelli che Marco Rossi d'Oria chiama i Mamozzi, i mammozzi sono delle statue senza testa rinvenute archeologicamente nel, nel Golfo di Napoli, i Mamozzi sono i capi correnti, i capi bastone, quelli che ti accorgi lontano un miglio che fanno politica, non perché... E ti domandi tutta la vita come fanno a prendere i voti, non so se mi è mai capitato, diciamo quello chi lo vota, boh. però funziona. È così difficile immaginare una politica diversa, non è questa la, la risposta più alta da dare, invece vedo che molti si offendono, no? sono stato citato in una conversazione con Carminati, cazzo è un problema, eh? cioè, non è che ti devi indignare più di tanto. Allora io ripartirei da qui, da quella campagna, dal lavoro che abbiamo fatto quest'anno e non so, Gormit Larana non me l'aveva mai detto nessuno, però è stato un po' difficile. Kermit, ho detto Gormit perché straparlo ormai, sono un po' stanco anch'io. Kermit la rana. Dicevo, eh, quest'anno è stato difficile perché a un certo punto a me personalmente menavano tutti. I più appassionati sono i grillini a cui do un messaggio di speranza. Stavolta il Presidente della Repubblica lo votiamo insieme o lo facciamo scegliere a Berlusconi? Punto di domanda, domanda da un miliardo di euro. Poi mi menavano... Da sinistra, poi mi menavano la maggioranza, poi ho scoperto compagni e amici che hanno fatto tutta la carriera parlare male del partito, no, della ditta, della, della vecchia guardia, de, de, di quelli da rottamare che mi richiamavano all'ortodossia di partito, guardate che è stato uno shock per me, eh. no non si dice così del partito, ammazza chiamavi la gente vice disastro, cioè forte vice disastro, adesso fa il ministro, talmente vice disastro. Ho visto tante cose che era difficile da spiegare e ho visto anche uno scivolamento, lo voglio dire perché il problema non, è, non è iniziato con l'avvento di Renzi a Palazzo Chigi, quello è stato una, un passaggio doloroso per tanti motivi, ma è iniziato prima, è iniziato con le larghe intese, è iniziato con l'imbarazzo di Sergio sui diritti civili, è iniziato con il fatto che per noi ormai è scontato governare con Alfano come se fosse un dato naturale, tanto che ci alleiamo con loro anche nelle regioni magari sottomentite spoglie, no? togliete, togliete la di di destra che però per il resto è nuovo centro, funziona. È iniziato con l'imbarazzo di chi vedeva le riforme costituzionali, l'hanno fatto diventare un anarchico, un, un insurrezionalista Vannino Chiti, l'hanno dipinto come un mestatore, hanno, tra hanno trattato le persone come se fossero dei traditori, Semplicemente perché uno quando vota la Costituzione si sente libero e si sente di rappresentare tutta la nazione, non soltanto il suo capo corrente. Guardate che è una cosa gra gravissima quella che sta succedendo. E allora questa storia è iniziata da prima e tutti facevano gli spiritosi, ma cosa vuoi che capiti? Inizio Rivotiamo Napolitano ma non le facciamo le larghe intese, facciamo le larghe intese ma durano poco. Durano poco, forse finiamo nel 2018, e poi, comunque, facciamo un partito della nazione. E uno dice: quando vi fermate? E poi saremmo noi quelli strani? Saremmo noi quelli che stanno minacciando qualcosa? Guardate, che questa assemblea, io è un trucco che meditavo da tempo: questa assemblea che sembra così radicale, in realtà, giusto due anni fa, le organizzava il PD, cose del genere, insieme a Sell. C'era il centro-sinistra, una forma di vita che non esiste più, si è estinta. C'erano gli interlocutori che avete già con Migone. C'era un contributo di Marco Revelli che magari non ci veniva tanto volentieri ma lo si chiamava. Nadio Orbinati, leggevamo tutti i suoi pezzi, e ci sembrava tutto perfetto. Invece adesso Nadio Orbinati dice le cose inaccettabili per la maggioranza di governo. Perché poi uno si pone delle domande capitali del tipo... Ma perché parli male tutta la settimana dei consiglieri regionali e poi fai un Senato di consiglieri regionali? Ma perché? È una domanda che precede le cose che abbiamo detto oggi. Ma perché dici che la politica ha troppa influenza e bisogna ridurre i politici e poi fai scegliere dai politici tutto quanto anche se stessi, così nelle province, così al Senato, Così, lo voglio dire, perché adesso sono al lavoro gli strateghi. Gli strateghi sono i soggetti più pericolosi del PD e del centro-sinistra da sempre, perché gli strateghi ti spiegano che se nella legge, per esempio, sul Jobs Act, l'esempio più forte, no? se manca l'abolizione dell'articolo 18 al Senato, ce lo mettiamo alla Camera, come mediazione però. E lo stesso sulla legge elettorale. Se l'Italicum versione, patto del Nazareno 1, siamo all'ottava puntata, era tutto a liste bloccate, facciamo un italicum un po' meno bloccato, in cui solo tre quarti dei parlamentari sono eletti nominati dai partiti, tre quarti, ma chi è che aveva fatto le primarie dicendo che tutti dovevano essere eletti e non nominati? Noi di sicuro, ma c'era anche qualcun altro che lo diceva tutto questo, grazie. Allora capite che lo scivolamento è iniziato da tempo e non siamo noi quelli strani, non siamo noi quelli che vengono da, da Marte, siamo noi quelli che fanno con coerenza le cose che hanno sempre creduto di fare. E allora oggi sono tutti pieni i giornali del fatto che io minacci la scissione. Ma io non minaccio, non è nel mio carattere, di minacce ne sentiamo provenire da altri. Io però segnalo che ormai è una presa, come dire quasi una considerazione ovvia, le cose che avete detto oggi tutti quanti, le cose che stanno succedendo alle facce dei sindacalisti in piazza, che ti chiedono, Civati, ma chi votiamo la prossima volta? E votavano il PD, votavano. È una presa… È una presa d'atto, non puoi picchiare la sinistra per tre mesi e poi dire ma perché quelli di sinistra vogliono fare una scissione? Cazzo è una domanda, cioè non ci aveva mai pensato nessuno. Perché le piazze sono piene come non era mai capitato? Perché c'è una sensazione questa sì di tradimento, ma come vi abbiamo votato nel mandato elettorale che abbiamo ricevuto, non c'era mica scritto che abolivamo l'articolo 18? non c'era mica scritto che facevamo cose rivendicate da sacconi era scritto nel programma elettorale di, del PDL quella roba lì non del PD quando, e, quando io ho visto, e quando io ho visto lo sblocco Italia non ci volevo credere perché quella cosa lì era il pennarello di Berlusconi da Vespa una delle immagini più tremende della nostra vita che continuava a disegnare e facevano delle cose non contro la sinistra, delle cose illiberali come la proroga delle concessioni autostradali, come l'idea che non ci fossero più i controlli, le regole, le sovrintendenze. Il problema dell'Italia sono le sovrintendenze, mi ha detto un ministro una sera. Io mi sono preoccupato, se ne trovate una fate il giro più largo del quartiere, perché è tutto un problema di burocrazie con le quali non si riesce nemmeno più a discutere, perché in questo paese non si discute più perché si deve arrivare allo scontro, perché se le rappresentanze sindacali vanno a Palazzo Chigi le ascoltano e basta perché non sono titolati a trattare, perché non si deve trattare, con, con nessuno bisogna discutere. Allora capite che il nostro problema è una presa data, una constatazione, ma è anche una, una determinazione che ci dobbiamo mettere, dobbiamo mettercela domani nell'Assemblea Nazionale del PD, io, non sono mica, io sto sereno come vuole la vulgata, non so domani che cosa faccio, anche perché noi siamo no, in una discussione con sé e due altri, lo sanno che non si risolve mai, noi non siamo mai informati prima di quello che succede, stasera potrebbe cambiare tutto, viviamo in un thriller, no? nella notte potrebbe cambiare la posizione, la legislatura potrebbe finire domani Sergio Luigi. dobbiamo andare organizziamo i banchetti che siamo già a Bologna, possiamo partire, e poi contestano a noi delle posizioni che abbiamo sempre tenuto, questa legislatura prima finisce, meglio è per le ragioni della fondatezza e della sua rappresentanza, per il fatto che stiamo facendo delle alleanze che non, hanno, che non sono state votate da nessuno, non c'è scritto un programma elettorale da nessuna parte, non c'è un programma di governo, è una cosa che non si è mai vista in natura. E allora, la determinazione è quella del dibattito, per ora siamo stati, sono stato nel dibattito nella, nel gergo giornalistico e politichese, ma c'è una ragione più profonda, che ci deve muovere, che è la seguente, il mondo, la, la realtà, la struttura stessa delle cose che abbiamo raccontato oggi, che vediamo, pretenderebbe la presenza di una sinistra, la diseguaglianza che aumenta, l'ambiente, i rapporti di potere, i luoghi della decisione, insomma deve essere un pericoloso rivoluzionario come Francesco Boccia a presentare una legge sulle multinazionali e su dove pagano le tasse, deve essere un'inchiesta giornalistica, un giornalistica a spiegare che in Lussemburgo ci sono delle condizioni fiscali vantaggiose e casualmente il Presidente è lussemburghese e ce l'abbiamo anche noi ormai, allora c'è una realtà che chiede una rappresentanza, una rappresentazione di sinistra, di una sinistra moderna quanto si vuole ma ancorata a dei valori e a dei principi? E noi in questo paese non ce la vediamo più, non ce l'abbiamo. Questa è la verità. E questa è la cosa più drammatica. C'è Tsipras, c'è Podemos, c è, c è un sacco di, ci sono un sacco di cose che si muovono. E noi in Italia che cosa abbiamo fatto di male? Che quasi speriamo che arrivi la troica, appunto come è stato detto oggi. Ci sarà qualcosa da fare tra quello che vediamo e le possibilità sconfinate che ci sono? E allora è su questo che noi dobbiamo lavorare, è su questo che dobbiamo esercitarci perché poi abbiamo scoperto un'altra cosa drammatica e la voglio dire con parole molto chiare, che c'è troppo poco nella politica italiana, al di là degli schieramenti di destra e di sinistra, c'è troppo poco, non si parla per esempio mai di povertà, non sta bene in televisione, non sta bene nella narrazione, sotto gli 80 euro... Ixunt leones, non interviene nessuno, non c'è neanche un, un euro nella legge di stabilità, c'è troppa poca realtà, no? il romanzo deve sempre finire bene, se no è colpa dei gufi, in realtà le cose non stanno andando bene, e invece di avere questi toni esagerati bisogna essere molto umili, bisogna cercare di capire come si sistemano le cose, e basta con i proclami, e basta con la, la volta buona, purtroppo di, non è la volta buona, cioè, eh, dispiace, non c'è nemmeno molta lucidità, devo dire eh, sulle riforme o sulle scelte di fondo. Prima sentivo il peronismo. È un più un peronismo tipo la birra, però no? cioè, nel senso dell'etichetta, c'è cioè, molta confusione. Anche, no? non si... per, ve ne cito una la più forte di tutti. No? Noi facciamo il Jobs Act, dice Poletti Sacconi: dice facciamo il Jobs Act perché vogliamo difendere i, i non garantiti, e allora perché non lo togli ai vecchi l'articolo 18 già che ci sei? Perché, perché fai una cosa incostituzionale, cioè lo togli solo ai giovani l'articolo 18, mentre quelli che ce l'hanno già glielo lasci? Lo dico come provocazione, ma perché riduci i diritti dei non garantiti ulteriormente? E perché i non garantiti, quali sarebbero? Quelli che hanno lavoro a tempo determinato che prendono gli 80 euro? Sono garantiti, eh? Sono più garantiti di quelli, in questa strana retorica, di quelli sotto che non hanno nessun reddito e sono precari. O delle partite IVA tipo Acta. E perché però non lo dai, come il grido di dolore di Cosseddu ci ricordava, non lo dai a tutti, ai pensionati? Sono troppo garantiti i pensionati per prendere... Capito che è un dibattito assurdo ed è un'altra cosa che manca, è la novità di queste soluzioni. Le fonti fossili al posto delle rinnovabili, le autostrade, ma davvero sono le cose nuove che ci aspettavamo. Sentir dire da Sergio che noi non faremo mai matrimoni egualitari perché al massimo facciamo l'unione civile alla tedesca dannata ormai e perché noi diamo i diritti parziali, se no giovanardi si arrabbia. Ma io mi domando una cosa perché poi non vorrei che Giovanardi fosse dentro di noi, perché in tutte le cose che ho sentito oggi pensavo, ma il PD queste cose dà la colpa a Giovanardi a Formigoni perché le vuole fare tantissimo o il fatto che ci siano loro uno straordinario alibi per considerare lo giudice Civati degli eccentrici, perché questa è la domanda di fondo. che era un po' la domanda dell'anno scorso, Rodotà non andava bene perché ce lo chiedevano i grillini, uno degli argomenti più stupidi della terra, diciamo, non so se avete presente, però eravamo noi a non volerlo sotto sotto Rodotà, diciamoci le cose come stanno, eravamo talmente strampalati che non volevamo nemmeno Romano Prodi, per dire è così che andò, allora usciamo da questo equivo, e poi ci sono tante cose che mancano, c'è anche poca presenza, è stato ricordato da Cristian Raimo, non si può discutere come se ci dicessimo da soli che siamo una casta separata dalla realtà, lontana dalle periferie, dai quartieri, dalla vita reale. Lo diciamo tutti, no? anche dalle dichiarazioni che emergono in questi giorni, chi se lo sarebbe mai aspettato di Roma, del Mose, dell'Expo, chi se lo sarebbe mai aspettato delle periferie, Beh, fate un giro, fate un giro in una periferia fate un giro in una piazza, ascoltate le persone, quelle organizzate e quelle che non lo sono, così magari avreste un'illuminazione che è un paese che è in una crisi probabilmente irreversibile se non riusciremo a fare qualcosa. E allora la sfida che vi propongo è molto semplice, al di là del linguaggio giornalistico, è quella di fare un programma di governo così, che tenga conto di quello che succede, ma posso dirlo con grande serenità? Anche no, perché ho di stare a litigare per il fatto che ci sono dei senatori a vita mescolati con i consiglieri regionali. Cioè, lo ritengo veramente un po' così. Sì, lo facciamo perché lo dobbiamo fare, voteremo bene in aula, ma forse abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Abbiamo bisogno che le cose che avete sentito oggi diventino delle proposte di governo, tutti insieme, che siano firmate e sottoscritte da tutti in modo limpido, non al Nazareno, in streaming, in diretta. Che siano scritte perché le perché abbiamo anche questo problema che le parole volano e anche le slide scivolant, perché poi cambiano e si aggiornano nel corso dei mesi e che tutte queste scadenze sembrano delle cambiali che non riusciamo a pagare mai, no? perché entro marzo la riforma della pubblica amministrazione, poi a dicembre uno dice ok, cos'è che è successo esattamente? perché a furia di dare scadenze non siamo riusciti a organizzare nulla, riusciamo a fare un lavoro coerente di questo tipo, riusciamo a toccare le questioni fondamentali della politica, della disuguaglianza, della crescita, qualcuno ci ha spiegato che tra l'altro disuguaglianza e crescita stanno insieme, il contrasto alla disuguaglianza e la crescita, pensate che cose rivoluzionarie! le dicono, ormai l'Ocse lo dice, c'è anche bisogno di etichette, riusciamo a dare i diritti senza, senza continuamente dire che ne diamo un pezzettino, senza spaventarci di qualsiasi cosa riusciamo a discutere le leggi di iniziativa popolare in Parlamento ce n'è una a cui sono molto affezionato quella sul testamento biologico e sul fine vita perché è anche l'unico appello di Napolitano che non è stato ripreso no? perché quando c'è il monito tutti si, no? si umiliano tranne quello lì riusciamo a parlare di politiche per lo sviluppo che non siano quelle di lupi lupigne come dice Camilleri Riusciamo a fare questa cosa? Secondo me sì, mettiamoci a farlo e vi do uno spunto in più. Riusciamo a farlo a livello europeo? Cioè quella conferenza sul debito e sulla stabilità economica, le ragioni del New Deal for Europe che avete sentito, lo riusciamo a ospitare noi in Italia? Invitiamo tutte le forme di sinistra che ci sono. No, ci sono i Verdi, ci sono i Socialisti, ci sono Tsipras, Podemos, ci sono tanti altri, riusciamo a fare una a organizzarla noi, a uscire dal complesso della camicia bianca, perché a me quella roba, volevo dirvela questa cosa che è successa a Bologna, a me non è che dispiace la camicia bianca, dovuto, io la metto azzurra per motivi di schieramento interno al PD. <ride> Ma questa roba della camicia bianca, poi dopo la camicia bianca, sotto la camicia bianca, cosa c'era? Cioè io mi aspettavo che partisse un semestre europeo, no? E invece il semestre è finito, possiamo dirlo con certezza, nel senso che è proprio finito. E cos'è successo? La proposta quindi è di organizzarne un altro di semestre europeo, il prossimo. Visto che il primo è venuto male, noi lo facciamo sulle politiche però. Riusciamo a portare in Italia quelli che decidono le nostre politiche più grandi? Riusciamo ad, apri ad aprire un dibattito che esca dall'ossessione dall di giornalisti? Ci va, ti esce, Fassina cosa farà? Non lo so. Fassina gli voglio bene, però non so cosa succede. Recuperlo? riusciamo a parlare di qualcosa che è più grande di noi, riusciamo a rimettere insieme sulle questioni questa benedetta sinistra e vedere se qualcuno è interessato a partecipare, oggi doveva essere qui Rosi Bindi e tutti i renziani basta, perché, ormai no? perché poi non è giovanissima, qualcuno non piace e poi siamo tutti un po' maschilisti, no? per cui questa cosa della critica alla Bindi dura, ce la porteremo per sempre. Però guardate che è strano, è strano che anche i maggiori sostenitori dell'Ulivo di una volta non si ritrovino in questo grande progetto come viene spacciato del nuovo PD, è abbastanza sorprendente e allora la si può liquidare con una battuta, no? nei giorni della banda della Magliana il problema del PD è la banda d'Alema Bindi, no? Sui giornali. però si sì, liquidiamola, però un problema ce l'abbiamo, la cultura del cattolicesimo popolare dov'è finita? È rappresentata in queste cose che abbiamo detto oggi, in queste cose che sentiamo nella politica, la lasciamo andare? Allora su questo io vi richiamo e per ora non parliamo di etichette per un motivo molto semplice che è ancora una fase di grande raccolta. Io sono felicissimo di aver fatto una cosa fuori moda, unire tutte le sigle oggi, invitarli tutti, da Marco Revelli a Nicola Fratoianni, a chi viene addirittura da, da rifondazione, dai giovani comunisti a mandare dei messaggi alla lista a Tsipras, ma anche a Tsipras nel senso di Alexis, voglio dire, a provare a fare un ragionamento un po' più complessivo. Ci sono anche degli esponenti socialisti che, che poi accompagniamo, almeno in due, per dire no, che è strano, no? Ci so, qualcuno citava l'Amalfa venendo qua, che è sempre sorprendente. Allora, riusciamo a ricostruire quella cosa? Riusciamo a farlo insieme? Secondo me sì. E la domanda finale è, al PD interessa? Oppure domani ci sarà la polemica e andremo sempre più in un'altra direzione. Al PD le cose che avete sentito oggi, qualcuno le vuole raccogliere e riaprire una discussione un po' più larga? Io temo di no. Però fermi lì, però non voglio, e l'ha detto bene Corradino Mineo prima, io non me ne vado con infamia da scissionista. Io fino alla fine, fermi, fermi tutti che se no mi perdo, fino alla fine però li richiamo, c'è un limite, c'è un limite però e vi faccio un esempio che vi faccio sempre che è un po' quello che vi diceva Pastorino prima, se si vota per Renzi ha bisogno di vincere con l'82% e si vota a marzo e il programma elettorale è il Jobs Act, lo sblocca Italia, le riforme che non ha potuto fare questa volta i rapporti all'interno della politica dei partiti di questo tipo, la cultura della legalità a seconda no, da, da, da, dall'attualità che essa rappresenta. Ecco, se questo è il programma elettorale io vi do una garanzia, non mi candido con quella roba lì. Se il programma elettorale è un'altra cosa, e guardate che non è una minaccia, e guardate che non è una minaccia, ma è la risposta a quel perché da cui sono partito e col quale finisco, perché io vorrei battermi per qualcosa che trovo giusto, vorrei dedicare la mia vita e la mia attività a qualcosa che mi piace e perché non penso che queste ricette funzionino, è perché penso che compromettano la qualità del nostro dibattito delle cose che facciamo per il paese, e perché penso che dalla crisi... Dobbiamo uscire tutti insieme, dando una mano a chi sta peggio, non facendo finta che non c'è, dando potere a chi non è rappresentato, dando opportunità vere nel campo dell'innovazione, non delle concessioni pubbliche. E perché se non funziona così, guardate che fra un po' ci diranno con qualche ritardo che avremo avuto ragione, ma la ragione non ci sarà più, non ci sarà più un centro-sinistra, non, più, non ci sarà più forse nemmeno il PD. Guardate che non è, lo dico per i fanatici, non ci saranno più le categorie che conosciamo, a furia di stravolgerle, a furia di fare del trasformismo facile, non ci sarà più nemmeno le, forse le percentuali che conosciamo. Allora, se io sono più legato ai manifesti politici, al patto che vi abbiamo proposto, ai programmi elettorali che ai sondaggi. Lo spazio a sinistra del PD è enorme, probabilmente che si è spostato il PD. Diciamo. Cioè, se si sposta un quartiere, uno dice: C'è una piazza adesso, eh sì. No? È chiaro che funziona così. Non è neanche importante chi sia anche questa cosa, no? chi fa il leader. Ma chi se ne frega? Qui c'è da organizzare una cultura politica, c'è da organizzare un lavoro pazzesco. E c'è da, da farlo perché. E vi saluto e vi ringrazio tanto, perché a Terni non si è chiusa bene come ce l'hanno raccontato e a Terni si è mortificata l'Europa, lo ricordava bene Emanuele prima, perché gli 80 euro per il bonus bebè sono una cosa che grida vendetta al cospetto di Dio, degli uomini, perché con 80 euro per un bambino non si fa niente, non è quella la ricetta per nessun cambiamento e perché io vorrei veramente... Che questo fosse un paese in cui le campagne elettorali e la politica si vive come la vive Walter Tocci, non come la vivono quelli che sono stati citati nelle conversazioni o che magari sono accusati delle peggiori cose ma sono la normalità. Usciamo da questo incubo, questa è la proposta. Non promettiamo un sogno perché siamo timidi e umili, però almeno di uscire dall'incubo io ci farei un pensierino. Grazie di cuore.